Grazie. Eccomi, buongiorno a tutti e buongiorno. grazie per questo invito. Eh, vi dico subito, non ero preparata a dover fare una passerella e a parlare dal pulpito, però ci proviamo, non sono neanche sicura di stare nei 20 minuti, ma ci provo lo stesso. E, io sono Maria Carla e da sei anni lavoro nel team digital di Medici Senza Frontiere. Ehm, quello che vi voglio dire prima di tutto è che apparentemente le nostre realtà forse sono molto lontane, eh, ma in realtà è una differenza soltanto apparente, perché voi come freelance siete liberi di scegliere i vostri progetti, noi come Medici Senza Frontiere siamo un'organizzazione indipendente che raccoglie fondi solo da mh, privati cittadini e quindi siamo liberi di decidere dove portare la nostra assistenza medico-umanitaria e la portiamo dove c'è più bisogno di assistenza medico-umanitaria. Ora vi parlerò un po', di come... Eh, ok, allora qualche parola in più su Medici senza frontiere. Um, tutti sanno che siamo medici, che lavoriamo in oltre 70 paesi, ma non tutti sanno che quando nel 1991 siamo nati, siamo nati da un gruppo di medici, ma anche di giornalisti. E questo vuol dire che noi siamo un'organizzazione che fa ma racconta anche quello che fa e quindi da una parte curiamo e salviamo vite dall'altra eh, raccontiamo come lo facciamo perché crediamo che anche denunciare eh, può salvare delle vite infatti quando nel 1999 abbiamo vinto il premio nobel per la pace eh, durante la premiazione questa è la frase che, che, che è stata dichiarata con, con molta forza dall'allora Presidente, non siamo sicuri che le parole possano salvare delle vite, ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide, quindi la denuncia, eh, parlare di quello che facciamo fa parte della nostra identità, fa parte del nostro DNA. Ma come facciamo? Io mi occupo di digital, quindi di community management, di social, net, di social network, di tutta questa parte qui. La grande sfida è riuscire a parlare di crisi dimenticate, di problemi di cui non si parla nei media, sui social media, quindi diciamo, la sfida è come creare engagement e coinvolgimento rispetto a paesi molto molto lontani e di cui nessuno parla. Allora, questa, questa, questa slide ci, vi, vi fa vedere, vi illustra dove è che abbiamo la maggior parte dei nostri progetti eh, ed è dove investiamo la maggior parte dei fondi. Quindi c'è la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan, Yemen, Centrafrica, tutti i paesi, ora a parte lo Yemen che con la guerra un po' eh, qualche volta nei, nei, nei TG e nelle inchieste viene fuori, Congo, Sud Sudan, Centrafrica, se ne parla pochissimo. Quindi noi cosa facciamo per coinvolgere le persone che ci seguono? Proviamo a raccontare le crisi? Provando a raccontare il nostro mondo. Provando, cioè, noi ci, ci presentiamo come persone che aiutano altre persone, e lo fanno con delle emozioni, ehm, con delle emozioni che poi sono universali. Quindi puntando sul, sul, sul nostro essere eh, umani, prima di tutto, proviamo a raccontare come noi viviamo nelle nostre missioni e nei nostri progetti. Allora, questo è un piccolo video, eh, viene dalla Repubblica Democratica, del, da un villaggio sperduto della Repubblica Democratica del Congo. Eh, quindi. Come vedete sono pochissimi secondi di video, noi abbiamo scelto di pubblicare questo video che ci è stato mandato da una nostra ostetrica un sabato mattina e abbiamo chiamato il post che accompagnava questo video era il running club della nostra ostetrica, ogni giorno diventa sempre più numeroso, qui non è un'informazione sul Congo ma è comunicare alla nostra community come noi viviamo nei progetti e quindi l'emozione di questa ostetrica che ogni giorno che andava a correre aveva sempre più bambini che la seguivano, quindi qui è pure emozione ovviamente considerate che eh, parliamo di Congo mh, molto spesso con com comunicati stampa, report e quindi anche delle informazioni molto molto pesanti, però quello che cerchiamo di fare è raccontare anche come viviamo nei nostri progetti. Questo è un video che viene dal Sud Sudan, io conosco personalmente Roberto che è un medico di medici senza frontiere Avevamo bisogno di parlare del Sud Sudan e, e quindi gli abbiamo chiesto, Robby, ci puoi mandare un video, un video selfie che giri tu col tuo telefono quando puoi e raccontaci in un minuto che cosa stai facendo lì. Lui dopo la sua giornata di lavoro torna nella sua tenda. Sud Sudan, è difficile raccontare un paese sconvolto da anni di guerra dove la gente scappa per cercare di sopravvivere spesso in condizioni miserabili, qui l'emergenza è quotidiana. Si muore tutti i giorni, si muore di parto, si muore per malattie dimenticate così come per malattie facilmente curabili come la polmonite o come la malaria o prevenibili utilizzando delle semplici zanzariere come questa qua dietro o magari con delle vaccinazioni alle quali però la popolazione difficilmente avrà accesso. Pochi giorni fa durante un'attività di clinica mobile ho trovato una bambina, 7 anni, la febbre altissima, in coma, l'abbiamo subito trasportata al centro sanitario e mi sono dovuto fermare più volte lungo la strada per provare a trattare le convulsioni. È rimasta 5 giorni in coma, meningite, polmonite, malaria allo stesso tempo e davvero ho pensato che non ce l'avremmo fatta. Ma alla fine siamo un po' così, siamo abituati a non arrenderci e quindi domani la riportiamo a casa, curata, con il suo sorriso, quel sorriso che dovrebbero avere i bambini in uh, tutto il mondo. 2018, Sud Sudan, Medici Senza Frontiere c'è con i suoi 17 progetti in tutto il paese ad affrontare l'emergenza quotidiana. Rimanete con noi. Quello che abbiamo fatto poi eh, come strategia di social media è pubblicare questo video con un messaggio di buonanotte e pubblicarlo di notte. Quindi diciamo, nella relazione che instauriamo con la nostra community siamo attenti anche a capire ehm, il momento che gli altri stanno vivendo per entrarci in relazione. Perché alla fine quello che si fa sui social media se sei un'organizzazione umanitaria, è provare a condividere dei valori e riunire intorno a te persone che credono nei tuoi stessi valori. Eh, no, no, no, no, no. Sto facendo un disastro. Spoiler, spoiler di me stessa. Ok, allora questa è un'altra foto, arriva da un villaggio del Centrafrica, sono due operatori umanitari italiani, sono una coppia, sono sposati, e sono torinesi, c'è un logista e infermiera, ci mandano questa foto, era una domenica, quindi loro, diciamo, era il loro giorno di riposo, si svegliano prima, preparano la pasta per tutto il team, per tutto lo staff, arriva questa foto a noi, immediatamente decidiamo di pubblicarla, perché è quello che viviamo nei nostri progetti. Quindi i due operatori italiani fanno la pasta fa fresca fatta in casa, e invitano tutto lo staff e, e, e c'è un pranzo. Quindi anche in un contesto difficile come la Repubblica Centrafricana, dove c'è una guerra civile, una guerra, ci una guerra religiosa in atto, ci sono questi momenti di condivisione e anche questi noi vogliamo raccontare. E questo viene dal Bangladesh. E, niente, qui ho dovuto chiedere al mio direttore, possiamo pubblicarla questa perché è un po' un'infermiera un di MSF con un cucciolo di animale, non siete la LAV, perché no? L'abbiamo fatto perché, appunto, non è la nostra missione che è cambiata. però nel campo di Cox Bazar, siamo in Bangladesh ed è la crisi dei Rohingya. Eh, nel nostro compound è arrivato questo cucciolo ed era pura pet therapy per lo staff che lavorava giorno e notte. Quindi faceva parte dello staff di MSF questo cucciolo. La foto ci è arrivata e noi abbiamo deciso di pubblicarla. E poi ci sono le persone che assistiamo. Quello che diciamo sempre è che MSF non dà voce a chi non ce l'ha, perché le persone che assistiamo hanno una voce fortissima, profonda, quello che noi dobbiamo fare è trovare delle orecchie disposte ad ascoltare queste voci. Quindi ogni volta che incontriamo persone come Caron, che hanno voglia di denunciare e hanno voglia di farlo con la loro voce, noi abbiamo, sappiamo di avere in mano un tesoro e di dover fare tutto il possibile per poter far arrivare questo tesoro agli altri. Perché sentire la storia di, Car di Caron e sentirla con le proprie orecchie è un privilegio che noi dobbiamo condividere. حلمي يعني حقيقي اريد جهالي عايش في البلد الزين بلد لا يوجد حرب لا يوجد دم لا يوجد جرح لا بس اريد هذا طبعا بعض مرات زوجي سالني خططنا مو هناك نحن ساكن في هذه الجزيره انا يقول ما طلع شيء بايدي اني ليس مسؤول نفسي هناك الحكومه لو حكومه يقول اطلع من هذا الجزيره اني اطلع ما طلع شيء بايدي دائما هي تبكي يقول ليش احنا ساكن هون احنا ما نريد هذا البلد دائما تفكير دائما تفكر يقول احنا اجينا ال25 ايام ليش احنا صار سبعة شهور او تقريبا 8 شهور احنا هو. حيل حيل صعب هذا المكان كمان مو مكان صحي للطفل درجه اولى مو مكان صحي للطفل الطفل لازم طفلنا كمان اريد مثل الطفل الاوروبي عايش احنا كمان انسان lo so che questo non è il modo migliore per cominciare un sabato mattina, però questa storia viene dal campo di Moria, eh, isola di Lesbo, e la sofferenza di questa famiglia è la conseguenza dell'accordo tra Europa e Turchia, che ha intrappolato migliaia di persone su quest'isola, in questo centro. Un posto che doveva ospitarne 3.000 ne, ne, ne ospita oggi oltre 15.000, in condizioni disumane. Ci sono, il 40% di queste persone sono bambini, bambini che non stanno andando a scuola, lunghe file per ricevere un pasto, un sacchettino dove dentro c'è, un pomodoro, un uovo e delle merendine, e continua a succedere in Europa. Questa è un'altra storia che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare a Ventimiglia. È una ragazza che transitava da Ventimiglia, l'obiettivo diciamo, era di arrivare in Francia, poi è arrivata in Francia. Noi l'abbiamo incontrato con la sua mamma. E, mm, le piaceva molto cantare e ballare. Con la mamma abbiamo deciso di fare questo video e poi abbiamo deciso di pubblicare questo video nelle giornate di Sanremo. Diciamo, quando c'è Sanremo in Italia, quindi abbiamo utilizzato quell'hashtag per diffondere questo video. Non è a lot money, money, money, non abbiamo bisogno di money, money, we just but one make the world dance. About the price I how to dance il Ho molti hobby, un ma We need to take a back in time. Music metal song unites. When I'm listening to music and when I'm singing, I feel beautiful feelings, really. Uh, and the people love my voice, so I feel happy. Why is everybody so serious? Actors are so mysterious. I would like to be a doctor one day. It gives me a beautiful feeling inside to make people happy. And help them. It's just about living a beautiful, happy life. It's just in the assembly. E questa è invece una storia, è il, è il primo bambino di Van che abbiamo fatto nascere nelle nostre attività di ricerca e soccorso, è nato a bordo della nave Dignity, eh, stiamo parlando del 2015. Quello che è successo è che una persona del nostro staff è rimasta in contatto con la, con la mamma e abbiamo scoperto che la mamma era in un centro di accoglienza a Rieti, in occasione del compleanno del bimbo che compiva un anno, abbiamo deciso di, di andare, di andare a fare semplicemente gli auguri, come Medici Senza Frontiere, e, e l'abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato alla nostra community. Signora. con i social, i social media, sono, ci sono dei momenti in cui, in realtà, non è tanto che eh, devi trovare lo spazio per le tue storie, ma ti trovi in una situazione in cui si parla di quello, si parla di, di, di, un, di un argomento che tu conosci bene, ma se ne parla nella, in maniera sbagliata, se ne parla parlando di fake news. È il caso, per esempio, di quello che succede in Libia. E quello che succede in Libia, un sacco di giornali, TG, Uh, per molto hanno parlato, hanno dato voce a chi diceva che la Libia era un porto sicuro, a chi diceva che sì, le persone possono essere riportate in Libia, a chi diceva che in Libia non esiste la tortura. Ora, in tutta, noi abbiamo dei progetti, abbiamo delle equip mediche che con molta fatica riescono a portare cure mediche, non in maniera regolare, ma ogni volta che possono, eh, nei, in questi centri di detenzione in Libia, vicino Tripoli, in tutta la, in tutta la regione. E, quindi noi, noi vediamo quello che succede e abbiamo le prove le, le nostre prove sono i dati medici quindi noi vediamo la tortura e la vediamo sui corpi delle persone e a volte la tortura anche delle ferite invisibili e ci sono anche i nostri psicologi che lo possono testimoniare quindi in tutti questi casi in cui i nostri medici, i nostri psicologi sono gli unici a vedere noi abbiamo la responsabilità di denunciare perché spesso siamo gli unici occhi che vedono quindi immaginatevi dei medici che vanno lì a curare i corpi, si trovano nella situazione in cui curare non basta, bisogna denunciare, bisogna andare oltre. Torniamo all'inizio della mia presentazione, a chi è MSF e cosa fa. E, quindi, mentre c'era qualcuno che diceva che eh, in, Lib in Libia non c'è tortura, noi avevamo questo video. Questo video è veramente molto forte, molto, molto cruento. Quindi se vi dà fastidio il sangue, vi dà fastidio vedere carne, vi dà fastidio vedere colpi, insomma, corpi feriti, non lo guardate. Io, ve lo, io ho, devo farvelo vedere perché è quello che abbiamo visto noi, è quello che poi abbiamo diffuso con i nostri social media, che poi è andato nei TG e che poi siamo riusciti a diffondere. <ride> Questa è la prova di quello che noi continuiamo ormai a ripetere da anni, la Libia è un in inferno. Ora passiamo a una parte un po' più leggera. Ehm... Uno degli obiettivi è anche provare a parlare a target giovani, perché naturalmente MSF raggiunge un pubblico abbastanza, diciamo over 40. Quindi quello che abbiamo provato a fare con questo progetto Epidemia Creativa è coinvolgere eh, giovani, eh, giovani artisti nell'aiutarci a raccontare quello che facciamo per un pubblico giovane. Quindi è nata questa collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Roma, e abbiamo chiesto agli studenti di interpretare e raccontare con un'immagine le malattie che curiamo e che incontriamo in Sudan, Centrafrica, i, i paesi di cui prima. E quindi loro l'hanno interpretata. E questo progetto è stato un progetto che abbiamo spinto soprattutto su Instagram, quindi poi ognuno degli artisti con una Instagram Stories ha raccontato il perché e ha descritto diciamo, il, il, il suo progetto, l'idea e perché eh, la malaria è stata disegnata così, perché il morbillo è stato disegnato con un ombrello, eh, l'HIV è un po' più chiaro, eh, la meningite, con la cintura della meningite, ebola, e eh, la tubercolosi. Io non so quanti minuti ancora ho, perché non ho... Eh, sarebbe bello anche delle domande. E t-shirt. Allora, eh, una di queste t-shirt, la indosso, è questa qui, e, è stato un progetto mo molto bello e, dopo, diciamo dopo in realtà è ancora in corso però eh, diciamo dopo tutto il dibattito eh, il forte dibattito sulle questioni, di, sulle nostre attività di ricerca e soccorso come Medici Senza Frontiere l'anno scorso abbiamo sentito l'esigenza eh, di, diciamo, di fare una campagna per ristabilire e per diffondere e eh, eh, riflettere su quella che è l'essenza dell'azione umanitaria e cioè l'aiuto imparziale Devono, cioè, nel momento in cui decidi di eh, aiutare esiste un solo aiuto l'aiuto che non fa differenza quindi abbiamo lanciato questa campagna Umani e all'interno della campagna Umani abbiamo deciso anche di coinvolgere eh, degli artisti per darci una mano a esprimere questo concetto dell'aiuto imparziale l'abbiamo fatto con una piattaforma che è quella di World Wearing che è di base è dove si possono acquistare t-shirt dove diciamo, le organizzazioni no profit possono vendere le proprie t-shirt però è stato un progetto in cui abbiamo cercato un, un coinvolgimento dall'inizio, quindi facendo una call for artist e dicendo ad artisti e chiedendo ad artisti famosi, emergenti e non avete voglia di fare un disegno per noi. Quindi abbiamo fatto un brief, abbiamo fatto questa call for artist, ci sono arrivati più di 300 disegni eh, non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, è stata così tanto alta che abbiamo dovuto scegliere perché non potevamo creare 300 magliette diverse, ma per scegliere abbiamo chiesto l'aiuto della community, quindi abbiamo pubblicato tutti i disegni su Facebook e abbiamo chiesto alla community di darci una mano a scegliere, quelli più, con più like sono diventati delle magliette. Poi ci sono stati anche artisti molto, diciamo, disegnatori famosi che, hanno, eh, che ci hanno regalato, ci hanno donato una t-shirt, eh, uno di questi è Makox. Questa maglietta è stata rilanciata anche a Propaganda Live e quindi poi, insomma, il progetto si è diffuso molto. E più di 10.000 persone hanno acquistato una t-shirt su questo sito, quindi è stata, per noi è stato un progetto di successo perché indossare una maglietta con un messaggio è molto più che condividere un post. Tu indossi un messaggio di umanità. Quindi noi, e la cosa bellissima è che Molto spesso, girando per Roma, vedi una persona che ha quella maglietta, cioè la vedi, è visibile, ci sta, sono, le persone l'hanno veramente acquistata e c'è quello sguardo di intesa, ehm, insomma, bello, perché vuol dire che il progetto è veramente arrivato alla gente, quindi dall'online all'offline. All ehm, abbiamo ingaggiato la community anche chiedendo poi alle persone, avete comprato la t-shirt, mandateci una foto di voi che la indossate, e anche lì ci sono arrivate migliaia di foto. Io chiudo presentandovi un po' questa campagna. Credo che eh, avete diciamo, il, il materiale nella, nella borsina, quindi forse già la conoscete, mi, veramente vi dico pochissimo, così poi lasciamo spazio alle domande. Vent'anni fa, eh, quindi dopo, aver, diciamo, dopo il, il premio Nobel, eh, abbiamo deciso di diciamo, lanciare questo progetto, eh, la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, perché in realtà quello che vedevamo è che esistono delle barriere economiche eh, e, e legali che non permettono alle persone di ricevere i farmaci e le cure di cui hanno bisogno. Dopo 20 Anni, purtroppo spesso ci troviamo a essere medici senza farmaci, cioè non abbiamo i farmaci per curare le persone, farmaci salvavita che potrebbero salvare vite, noi non ce li abbiamo perché sono inaccessibili, perché costano troppo, perché... e quindi è tutta una, una campagna eh, per chiedere l'accesso alle cure per tutti perché quello che ci chiediamo è a cosa serve un farmaco se le persone che ne hanno bisogno non possono permetterselo. Quindi questa è una piattaforma per fare un campaigning e raccogliere anche adesioni di persone che fanno campaigning insieme a noi. C'è un giochino che è quello, diciamo, stile Space Invaders, in cui giocando in realtà ehm, si, fa, si fa esperienza di quali sono gli ostacoli da abbattere. Gli ostacoli da abbattere sono i prezzi elevati dei farmaci, la poca trasparenza delle case farmaceutiche, il fatto che la ricerca si basa soltanto ehm, su, su malattie e problemi che di base colpiscono più il mondo occidentale che i paesi in via di sviluppo. Quindi è proprio una campagna che dice che in realtà l'accesso alle cure per tutti non è una questione di beneficenza, ma è una questione di giustizia. Quindi se insomma visitate il sito e decidete di far parte della campagna, noi siamo qua. Ora... Io ho finito la mia presentazione e se ci sono domande... Grazie mille Maria Carla. Io penso che questo sia veramente un ottimo modo di passare, di iniziare un sabato mattina e credo che anche le persone qui siano d'accordo. Io volevo... Anche chiederti se poi dopo noi abbiamo, durante la giornata, sia fra, dopo il prossimo intervento, sia oggi pomeriggio, dei momenti di discussione ehm, libera nei vari spazi di non questo Non dal pulpito, quindi. Luogo. Non dal pulpito, esatto. Quindi se tu volessi, se ne potremmo dedicare uno a lavorare eh, nel non-profit, perché penso che poi anche in sala ci siano altre persone che magari hanno avuto esperienze. E però se ci sono delle domande anche adesso, c'è qui il microfono, quindi se qualcuno ha una domanda subito da fare, la possiamo, eh, una o più di una domanda. Te ne faccio una io intanto, se non ne arrivano dal pubblico. Le persone con cui lavorate voi per le campagne sono tutte persone dell'organizzazione, cioè, dipendenti da no. frontiere o lavoriamo anche... molto spesso con agenzie per esempio spazio alle cure è un esempio di quindi lavoriamo molto anche con freelance con agenzie più o meno grandi abbiamo bisogno di creatività esterna per raccon... per... perché abbiamo bisogno di una mano per raccontare bene quello che facciamo in una maniera diversa con una prospettiva diversa quindi non è tutto interno quei video che avete visto e che vi ho raccontato sì però quando parliamo di campaigning Molto spesso abbiamo bisogno di un aiuto esterno che ci dia una mano a impostare tutto. Ti ringrazio. Eh, direi che non ci sono domande, quindi le rimandiamo al momento di laboratorio, così poi magari non c'è tutto a voi. questo spazio. E... Grazie.